Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale, oggi andremo a vedere come mettere i cerchi di Bennis in solo su qualsiasi auto Prima di iniziare come sempre vi chiedo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale, di passare per i canali del team glitch che troverete sotto nelle descrizioni Di iscrivervi ai canali telegram dove potrete trovare supporto per fare glitch o semplicemente scambiarvi i Bogdan Requisiti per fare questo glitch ragazzi dovrete avere il rientro dentro il bunker, quindi come vedete io già sono qui nel mio bunker, dovrete avere anche le attività, quelle in blu in mappa, se non sapete come fare andate su menu interazione, andate su nascondi opzioni, andate su attività e mettete su tutte le attività personalizza ragazzi e vi usciranno fuori. Ora usciamo fuori dal bunker. E una volta fuori teletrasportiamoci o andiamo eh, diciamo con un veicolo all'Arena War. L'Arena War è l'altro requisito che dovrete avere quindi dovrete avere scusate la ripetizione l'Arena War con all'interno l'auto dove vorrete eh, far trasferire successivamente i cerchi e un'auto come la Retro Custom per farvi un esempio che ha i cerchi di bennis quelli magari che ci hanno il bordo bianco o i cerchi dorati e via dicendo una volta che saremo all'interno dell'arena ragazzi andiamo a prendere l'auto dove vogliamo far eh, appunto trasferire i cerchi della retro custom che vedete qui di fronte ora vi li faccio vedere per intenderci questi qui come vedete hanno la spalla bianca ora saliamo quindi sulla nostra sclaggiano come cazzo si chiama facciamo freccia a destra e entriamo dentro all'officina una volta nell'officina ragazzi tasto cerchio e fate esci dal veicolo ora risaliamo a bordo e quello che dovrete fare è tasto option aprire la mappa e andare ad avviare questa attività che sarà quella che avrete scaricato qui sotto nella descrizione una volta che avrete fatto quadrato vi uscirà questa schermata ragazzi. Ora cominciate a premere velocemente freccia verso sinistra e poi subito X continuando a premere freccia sinistra o A per chi usa Xbox One. E come vedrete andrete a finire sulle nuvole. Ci sarà magari un caricamento un po' più lungo, un po' più veloce ma l'importante è che vi esca questa scritta. Download attività fallito eh, e a quel punto vuol dire che sta riuscendo il glitch confermiamolo e torneremo dentro alla nostra arena la macchina come vedrete sarà parcheggiata all'interno dell'officina quindi noi ora usciamo e andiamo a prendere l'auto che ha i cerchi di bennis quindi saliamo in auto facciamo freccia destra ragazzi e ora vedrete che appunto andremo a finire dentro l'officina ma ci sarà un'animazione un po' strana Infatti, ci sarà la nostra auto che abbiamo preso prima, la Sclagen, con la retro custom. E ora si bagherà tutto in questo modo più o meno. Ora fate i stessi passaggi di prima, fate cerchio e fate esci dal veicolo, ragazzi. È veramente molto semplice. Quindi facciamo cerchio, esci dal veicolo. A questo punto risaliamo sulla nostra auto dove vogliamo trasferire i cerchi. Ora, come vedete, ragazzi, io ce l'ho bianca, ma prenderà anche, diciamo, quasi il colore della uh, retro custom. Quindi, una volta a bordo, nuovamente tasto option e andiamo ad aprire nuovamente la mappa e andiamo a, uh, a riavviare, appunto, la gara che vi ho fatto vedere prima. Quindi questa qui facciamo inizio attività, cominciate a premere velocemente freccia sinistra. E contemporaneamente spingete anche X o A per chi usa Xbox One. Quindi andrete a finire nuovamente sulle nuvole. Vi uscirà questo messaggio di errore. Se vi esce ragazzi il glitch è riuscito. Ora confermiamolo e una volta che saremo dentro alla nostra arena. Vedrete che avremo trasferito i cerchi sulla nostra auto. Ha preso come vi ho detto anche più o meno il colore eh, diciamo del della retro custom uh, comunque non è un fake ragazzi ve lo assicuro questa è la macchina ora quello che dovrete fare per salvarla è salite a bordo e fate freccia destra per andare a cambiare una componente io ho visto che cambiavano i fari quindi sono andato a cambiare i fari non so se funziona se cambierete la targa quindi io ve lo riporto paro paro come l'ho visto Quindi come vi ho detto andiamo a cambiare eh, le luci dei fari, mettetene una qualunque ragazzi, eh? non fa differenza. E una volta che l'avrete cambiata uscite su strada con la macchina e rientrate dentro all'arena e così sarete sicuri che la macchina è salvata. Bene ragazzi, spero il video vi sia piaciuto, come sempre lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, passate per i canali del Team Glitch sotto in descrizione, noi ci vediamo alla prossima, bella per tutti!